però chiudo questa parte e poi appunto ci prendiamo qualche minuto di pausa con questa slide cioè sicuramente in questo momento vi sarà venuta un po d'ansia nel senso che alla fine di questa mia introduzione sul diritto d'autore che vedete è durata poco più di un'ora eh, normalmente c'è un po questo effetto no mi manca il respiro perché perché ci sono tanti diritti e molti di più di quelli che magari uno che non è del settore si poteva immaginare no? e i morali, e quelli d'autore, quelli che non scadono mai, e quelli, quelli degli artisti, interpreti, esecutori o quelli anche sugli epistolari, queste cose qua. C'è cioè una serie di diritti che uno non, non aveva magari considerato e soprattutto quel principio che vi ho detto prima del closed by default, eccolo qua nel titolo della slide, cioè il fatto che il diritto d'autore scatti automaticamente, no? con la semplice creazione dell'opera scatta il diritto, l'abbiamo detto, e non c'è bisogno di una prova, di qualcosa di particolare che lo fa scattare, che lo fa registrare, diciamo. E fa sì che sostanzialmente tutto sia sotto copyright, detto molto semplificato, no? però tutto ciò che è creato da altri ha un copyright perché questi altri tendenzialmente avranno un diritto. E Infatti vedete la regola è che tutto è sotto copyright, io devo considerare tutto ciò che è stato creato da altri e non da me come tutelato. Questa è una buona norma diciamo, di prudenza, salvo poi vedete, arrivare a quella situazione di pubblico dominio dovuta alla scadenza dei termini, cioè la legge prevede che, il diritto, che tutti i diritti tranne quelli morali abbiano a un certo punto una scadenza temporale, la scadenza dei diritti connessi non ve l'ho detta perché è diversa per ogni, per ogni caso, quindi sarebbe molto complesso. Dovremmo fare mezz'ora solo per dirvi quello, però anche quelle a un certo punto scadono. E eh, quindi io posso considerare in pubblico dominio un'opera quando tutti i diritti su di essa sono scaduti. Dopo ci torniamo, allora in quel momento vedete, siamo in, cioè, stando nella slide a sinistra, nella parte sinistra della slide, siamo in una situazione binaria, cioè acceso o spento, o tutto sotto copyright o tutto fuori dal copyright, che è in effetti un po' ansiogena come situazione, perché insomma, è tutto bianco, tutto nero. Invece no, invece per fortuna la legge prevede già delle eccezioni a, queste, a, questa, a questo bianco e nero, a delle sfumature di grigio potremmo dire, che sono situazioni di libero utilizzo, cioè la, eh, la legge prevede già che ad, con determinate eh, condizioni, con determ in determinate situazioni, le opere possano essere utilizzate liberamente anche se sono ancora, diciamo, sotto copyright, anche se non sono scaduti i termini. E vedremo nella seconda parte che, eh, quindi probabilmente la prossima volta o magari oggi riusciamo a iniziare giusto, giusto il, il primo pezzo, eh, vedremo che... Ehm, questo libro utilizzo può essere o stabilito dalla legge, ci sono articoli specifici che citeremo, e, eh, oppure dall'altro lato stabilito dal titolare dei diritti. E qua ho messo il simbolino delle CC, cioè Creative Commons, le licenze open, che vi, vi racconterò alla fine, diciamo, di tutto il percorso. Ovvero il caso in cui è lo stesso titolare dei diritti, l'autore, l'editore, il produttore, quello che volete, a dire a lasciare l'utilizzo libero delle sue opere perché è una sua scelta e lo fa attraverso l'applicazione di, di licenze, di specifiche licenze che si chiamano Creative Commons.